Buongiorno, ci rivediamo a tutti. Ci rivediamo finalmente. Ci rivediamo tra una, una partita e l'altra, una live reaction e l'altra, mon mondiale tra Argentina, Olanda, Brasile, Croazia. Insomma, ci rivediamo finalmente qui nel mio canale. Vi invito a lasciare il like a prima attiva. Lo sapete, tutte le formalità. Arriviamo, vogliamo arrivare a mille, Che vi costa, è tutto gratuito. Clicchino, tatatai, iscriviti, like. Se vi va, lasciate un commento, ok? Allora, buon mercoledì a tutti quanti, eh, come mai questo video? Come mai? Come mai? Come mai questo video? Il video è semplice, ho voluto fare questo video perché invece me c'è delle cose che, mm, come avrete capito dalla copertina, mm, mi, un pochino mi stonano. Allora, c'è da dire che ci siamo tolti tante soddisfazioni, no? Eh, nello scorso campionato e anche ora, adesso nonostante eh, essere 7-8 punti dietro a Napoli, comunque sia, gli ottavi di Champions League raggiunto. raggiunta il eh, campionato tutto sommato siamo due secondi e è sempre una nota di merito penso tutti i so che vorrebbero essere in testa eh, già quel distacco ma non è così non è che funziona così il calcio sono cose che succedono una volta ogni 3-4 decadi e poi dobbiamo prendere quello che viene però in tutto questo in tutto questo dopo essere, aver vinto il campionato poi ci sono stati i premi, i premi, i premi, ci sono stati tutti questi premi Allora partiamo premiato Ibra, premiato Maldini, premiato Mazzara Poi gli altri giocatori, Magnan, Leao, Fernandez, poi chi c'è? Mm. E insomma a me mi puzza un po', mi puzza Poi a me delle dichiarazioni di Cassano poi l'ultimo poi, quell'altro lì, che, che tramite la, la, la rivista, quella francese, che va a dire che, che sarebbe felicissimo se vince Napoli, ti fa Napoli, che l'altro stronzo che l'abbiamo mantenuto, l'abbiamo fatto mangiare, e nonostante noi poi viene a lamentarsi se viene a Milano a giocare e rimedia i fischi, i bu, i famosi bu. Ma c'è solo una cosa a rispondergli, solo una, non c'è nemmeno da dire tante parole. Eccolo qui, eccolo qui. Questo è quello che si merita un soggetto come quello. Perché quello dei capoccia proprio non ragiona. Quello non capisce una sega. Non capisce ne merito cazzo. Poi ci sta sconvolgendo. Tenti bene, Ci sta sconvolgendo questo caos gioventino. CDA che si dimette, eh, diagini sulle plusvalenze, ma ora c'è anche su conti truccati. Ma non è qui che mi interessa, non voglio andare qui. Quello che mi preme a me, e come avete visto nella copertina, è quello che sta succedendo con noi. Tutti questi premi, tutti questi, per ogni giorno ci pioccano, ci regalano, ci mandano, ci spediscono, ce le tirano questi premi. Ora, allora, è l'ultimo Pioli che ha vinto anche il premio di Gentleman, allenatore Gentleman della stagione. Dopo essere, essere stato premiato come miglior allenatore dello scorso anno, adesso viene premiato anche, è stato premiato anche come Gentleman. Mm. Allora, fermi tutti. To, io metto quel fo... To, e to, e to. Io fo... Mi tocco... E che non vorrei che tutti questi premi premiucci qui eh, vadano a confondere un po' le idee e fanno un po' lievitare le persone con la loro stima e riescano di essere diventare pieni di sé e andare a incontrare cazzate siccome Mr. Pioli eh, lasciando stare il luto era colpito in famiglia di Dio. comunque in questa prima parte di stagione ha peccato in qualche cosa perché ha peccato in qualche cosa Ah, tra l'altro fra parentesi no, migliorare la torre d'ottobre quello è allegri eh quello va detto però, eh, miglior allenatore della situazione scorsa, Violi, e miglior allenatore gentleman, Violi. Allegri ottobre, è quello che conta, mese d'ottobre, ottobre, ma va, va bene, queste sono altre cose. E ha avuto delle pecche, ha, de, de, ha commesso degli errori come lo hanno commesso per l'amor di Dio anche i giocatori. E io non vorrei che ora tutti questi premi, che avete visto in una copertina, che ha fatto in di premi, vadano a influire sulla sua condizione mentale, ovvero che si senta arrivato, che si senta... Uh, perfetto che si senta insomma uh, una persona che ecco non, co non commette errore, che è infallibile, e questo ecco, e questo, to, to, to to era qualche giorno, ne volevo parlare. To, To e To, e, e tocco ferro e tocco ferro perché qui a meno mica sta facendo, tutti questi ragazzi non ci hanno mai regalato un cazzo, non ci hanno mai regalato un cazzo. Non ci hanno mai premiato di niente quest'anno, porca puttana, vanno a fare tutti questi premi. A me mi puzzano questi sti premi, a me mi puzzano come mm, una cordellina che stanno a far dietro. Vabbè, vabbè, Io comunque sono fiducioso, anche l'intervista su Sky che ha fatto insieme a Caresa, ha fatto vedere che è ancora piedi per terra e speriamo che mantenga questa, questa linea d'onda. Speriamo, speriamo. La squadra è rientrata a prepararsi, l'abbiamo visto, l hanno già, già stato sedute di allenamenti, eh, sia part fisico... Sia palestra, potenziamento fisico, che poi palleggio, partite alle famiglie, le faticante, insomma stanno ripreparando piano piano perché poi ricordatevi che ci saranno le amichevoli a Dubai perché partiranno per Dubai il nostro Milan con Arsenal e Liverpool. Le sono solito sempre due amichevoli, ma sono due amichevoli di livello internazionale che non dobbiamo di certo sfigurare. La nostra figura, figura decente dobbiamo pur farla. Anche se poi quello che conta è dal 4 gennaio un poi perché dal 4 gennaio un poi abbiamo obiettivi. Abbiamo obiettivi. Prima di tutto e di guadagnare terreno sul Napoli o magari non perderlo ulteri ulteriormente e secondo c'è questa supercoppa contro i, nuori, contro i merda azzurri cartonati che dobbiamo prenderli, asfaltarli, portarcela a casa dal campione d'Italia in carica e non voglio sentire mai allora io mi aspetto che prepari bene che prenda decisioni giuste e concrete e con senso dei giocatori a disposizione perché ora rientreranno anche tutti i titolari tutti i nazionali tranne che i francesi e portoghesi e poi le AO. Rientreranno gli altri, ecco. Spero spero che trovi una collocazione a tutti, che riesca a farli rendere al meglio e che si faccia seguire. E automaticamente comunque deve seguire, anche la squadra deve seguire lui. Poi mi le dichiarazioni di Cassano, se quello ne sto a pampaldone, è uno scarso, me ne frega un cazzo. Di quell'altro che tifa, Napoli, che spera che vinca il Napoli il campionato, ieri fa così, non me ne frega un cazzo di niente di quell'altro. Speriamo che finisca questo mondiale e poi ci concentriamo, ci buttiamo a capofitto sul nostro Milan Ecco, questa era solo una cosa che volevo dire, vi invito intanto al Bad di Tifosi, da questa sera si ferma il Mondiale, ma non le live del Bad di Tifosi, perché ci sarà la live Tutto il Recap Mondiale Calcio Mercato, squadra di club eh? il nostro cuore, la l'ora 22 del 20. E poi, domani ugualmente sarà fermo il Mondiale, ma da venerdì ripartiremo con le live reaction del canale del Bad di Tifosi, per seguire i quarti di finale. Capito? I quarti di finale. Con questo è tutto, ragazzi, io vi saluto. Dai, giornata bogliela, spero che da voi sia meglio mi raccomando like e capire attiva sostenete il canale ditemi nei commenti sotto cosa cavolo ne pensate e dai facciamo crescere questo canale arriviamo a mille dai nel Natale se ci si fa Metti chiedo a di due cazzo quindi la coglioni perché non so come mai non si fa mai non si aumenta mai boh, i misteri delle piattaforme questi questi sono i misteri delle piattaforme ciao ragazzi ciao ciao ciao, ciao alla prossima forza Mina. sempre sempre e sempre e che tutti gli altri mirate il dito Shhh, Non sciacquare la se la devono pulire lo fanno di noi si, si, si, si vado a cacare quell'altro, ciao